qualche nube ma comunque niente ci impedisce di fare finalmente la prova in volo del nostro Mavic Air 2. Sigla! Eccolo qua amici di qui. l'abbiamo già visto qui nell'unboxing settimana scorsa pronto per essere reso operativo quindi come prima cosa lo dico a vantaggio di chi non ha mai utilizzato un drone ovviamente la maggior parte di voi lo saprà, ma comunque eh, la prima cosa da fare è montare correttamente le eliche. Può sembrare una banalità, ma in realtà, soprattutto all'inizio, uno degli errori più comuni è quello di montare le eliche in qualche modo in maniera sbagliata. Quindi vediamo subito come montare correttamente le eliche. Ecco le nostre eliche, naturalmente ce ne vengono date 4 più 2 di ricambio. Come si montano le eliche? Se non lo sapete ve lo dico. Vedete che sul Mavic Air, come su altri droni da DJI, c'è... Un'ala è disegnata con dei segnetti bianchi e una senza segnetti bianchi. Ovviamente dobbiamo far corrispondere le eliche con i segnetti bianchi, spero, lo vedete bene, qui, andranno messe qua. Le eliche invece senza segnetto bianco, tipo questa, andranno messe qua. Quindi niente di più semplice, cominciamo a montare quindi le eliche nel verso giusto, quindi. Ecco fatto eccoci qua si è alzato un po di vento speriamo non dia fastidio ecco qua le eliche montate eh, le controlliamo solo per naturalmente è nuovo ma insomma solo per dovere di cronaca che girino regolarmente <ride> vedete che il vento le fa girare bene il gimbal si rimuove semplicemente eh, diciamo, dando una piccola dotazione in questo senso quindi molto semplice devo dire ricordiamoci è importante di accendere il drone solo dopo aver rimosso il gimbal ok sembrano banalità ma vi assicuro che anche a me un paio di volte è successo niente di grave ma potrebbe danneggiare il meccanismo quindi rimuoviamo per primo il gimbal adesso possiamo accendere il radiocomando eccolo qua il radiocomando l'abbiamo già visto È inutile approfondirlo più di tanto I joystick chiamiamoli come vogliamo sono qui dentro quindi si rimuovono molto facilmente molto più facilmente di quanto non succedesse con altri i radiocomandi, soprattutto ad esempio quello del, dello Xiaomi io tutte le volte impazzisco, questi vengono via veramente facilmente, sono piccole cose ma aiutano, si alza, si solleva questo qui che è il, il luogo dove poter ospitare il nostro telefonino, il nostro cellulare e altra cosa molto interessante che ha fatto il DJI, vedete qua, L'attacco in questo caso, avendo un iPhone, e un Lightning, naturalmente, nella scatola trovate gli attacchi i micro USB, eccetera. Quindi, adesso mettiamo il telefonino, ci predisponiamo ad accendere l'applicazione e vediamo immediatamente le prime impressioni dell'applicazione DJI Fly. Ok. Accendiamo il nostro drone, cioè si tiene premuto fino a che non si vede che si attiva. Lo stesso di per di radiocomando. Accendiamo adesso il radiocomando, anche questo si tiene premuto. Il drone è acceso, il radiocomando adesso si sincronizzerà col drone. L'applicazione dice iFly, la vedremo con calma dopo. Ci avvisa che la scheda SSD non è presente, ma una cosa veramente interessante, devo dire, che DJI ha fatto benissimo. Su questo drone c'è una memoria interna, mi pare, di 8 giga. Questo è fantastico. Ma facciamo decollare il drone e vediamo come si comporta in volo. Eccolo qua, pronto al decollo. E ovviamente, è inutile dirlo, siamo nel regno DJI. La DJI ha uno standard al quale ci ha abituato. Ormai, è... eccolo qua a favore, come dire, di telecamera. Vedete già da queste prime immagini l'overing è, è perfetto, sta suonando perché chiaramente sta sentendo, come dire, il, la presenza della, della telecamera, quindi vediamo adesso rapidamente la risposta ai primi comandi purtroppo abbiamo poco tempo perché mi segnala batteria a scarica, non so perché perché ho provato a caricarla, Vabbè. vediamo la risposta del drone, poi mi dispiace mi scende anche ma... Oggi non potremo fare molto di più. Vediamo l'overing, vediamo lo spostamento laterale e, e come si ferma in caso di spostamento laterale. Quindi se perde di quota, ma evidentemente vedete bene che è perfettamente stabile. Vabbè, ma sono cose queste a cui DJI ci ha abituato. Non va a dire che sostanzialmente sale e scende in maniera molto, molto efficiente. E questo sicuramente è un plus rispetto al Mavic Mini, che è molto molto più lento, come giusto che sia. E vediamo la risposta ai comandi in rotazione. È un drone fantastico, amici di Nanker. Proviamo a avvicinarci a un ostacolo e vediamo se i sensori vedete suona ovviamente funziona non ci stupiamo di questo è, è un primo contatto perdonatemi per l'altro mi sta dando dei segnali di errore sulla batteria e quindi devo assolutamente farlo atterrare vedete che non vuole più volare facciamo un ultimo una ultima dotazione e poi facciamo atterrare il nostro donne perché a questo punto capite bene che è impossibile fare altri tipi di esperimenti ma il primo contatto è quello che ci aspettavamo da un DJI, cioè un drone pressoché perfetto su quelli che sono i comandi e quella che è la risposta ai comandi. Facciamo atterrare qua sul nostro tavolo, facciamo un landing e fermiamoci qua per oggi, perché purtroppo oltre non possiamo fare. Il tempo. Si sta rannuvolando velocemente, quindi arriviamo alle conclusioni il più rapidamente possibile, cercando in questo primo contatto in volo con il nostro Mavic Air 2 di dare le prime informazioni. Eh, cosa mi è piaciuto? Primo, sembra banale, ma la memoria interna è fantastica. Bello avere 8 giga, se ricordo bene, di memoria disponibile, non è una banalità. Secondo punto, vola, vola benissimo, veramente niente da dire risposta ai comandi eccellente eh, abbiamo fatto anche la dotazione più o meno veloce più o meno lenta eh, comandi controllo di volo qualità del volo top terzo pro le riprese eh, sul telefonino le vedremo ma sicuramente la qualità delle riprese è alta ho girato in 4k a 30 frame al secondo in 4k a 60 frame al secondo li vediamo dopo nel video e farete voi le vostre considerazioni aggiornato il firmware che ho visto essere disponibile tre contro eh, ci sono ovviamente anche i contro sono soltanto tre per me non fondamentali uno solo il più importante di tutti il peso ritorno lì 570 grammi è una vera sciocchezza per 70 grammi essere costretti a non avere un drone che un domani non siano pencategori il primo contro è il peso 70 grammi in meno e sarebbe stata la perfezione assoluta secondo contro la risposta al vento non mi è sembrato ottimale mi riservo naturalmente di vederlo meglio ma quando sono alzato le fluate di vento ho notato eh, che lui ci metteva forse un po' più del tempo dovuto ad assestarsi quindi per il momento per me questo è un contro da verificare ma per secondo me c'è terzo e ultimo contro non c'è non c'è <ride> Non l'ho trovato, eh, non l'ho trovato. Per il resto, secondo me è veramente un drone eh, fantastico. Qua sì. dietro non so se si vede, non so se lo vedete, sta venendo fuori il finimondo. Primo contatto col Mavic Air 2, contatto positivo al 100%, vogliamo dire l'80%, non lo so. Però sicuramente un grande drone, un drone che come tutti aspettavamo sicuramente cambierà un po' le regole del gioco. Vola benissimo, fa sicuramente grandi riprese. Non abbiamo provato funzioni particolari, lo faremo la prossima volta. Ma il drone è un grande drone, non c'è niente da fare. DJI, che, che se ne dica, fa dei droni veramente eccezionali. Sto aspettando Asbanzino 2, non è ancora arrivato. Speriamo arrivi perché ormai sono tre mesi, no, quattro mesi che l'ho ordinato. Comunque, arrivederà. Vi ringrazio, vi ringrazio più di 2000 iscritti al canale. Sono tantissimi, un traguardo importantissimo. Dovevo fare un video speciale, non ce l'ho fatta, lo farò la prossima settimana, speciale 2000 iscritti. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Don Arc.